Angelo Caroccia, una nuova sfida con un Unione di Centro a sostegno di Mario Baccini. Come mai questa decisione e cosa si aspetta? Beh, è una scelta di campo, diciamo, diciamo perché è coerente perché diciamo io dieci anni fa sono stato eletto con la mia squadra nell'UDC, quindi nel 2013 abbiamo già, ero già nell'UDC. Quindi con, poi nel 2018 abbiamo presentato. Il simbolo Uniti nel Centro, che rispecchiava sempre il Dici. quindi è una continuazione di quello che ho fatto eh, dieci anni fa. Quindi continuiamo con questa sfida, è una sfida sempre proiettata alla crescita di Chiusino. Eh, io ho fatto in questi dieci anni l'assessore in maniera coerente e convinta che questa città debba crescere e continuerò con questa sfida ulteriore a cercare di portare questo paese sempre più in alto. Con il mio piccolo contributo è chiaro: eh, la, eh, la squadra è formata dal sindaco, dagli assessori, dal consiglio comunale. Quindi io porto la mia piccola, eh, il mio piccolo contributo anche in questa occasione per, per far sì che questo territorio diventi sempre il più importante. Sempre più città con più sì e meno no. Come mai ha deciso di lasciare la maggioranza? Lo dico poc'anzi: con più sì e meno no, perché è uno spostamento troppo a sinistra del del PD con tutta quanta la coalizione, una coalizione con cui ho lavorato benissimo in questi anni, però io parto dal presupposto che bisogna dire dei sì, non dei no, voglio far sì che questa città cresca sempre di più, pertanto ho appoggiato il sindaco Baccini proprio per questa, per questa motivazione.